Ad aprire la rassegna stampa di oggi sono i contributi a fondo perduto aggiuntivi per la ristorazione con pagamento con autodichiarazione, si passa poi al bonus reti imprese agricole online con il credito d'imposta riconosciuto in misura piena, e poi professionisti della PA a tempo determinato, possibilità di scelta tra cassa privata e IMS. Un altro articolo riguarda il mutuo e l'aumento degli interessi. È possibile la sospensione delle rate? E l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale che riguarda un aggiornamento, il webinar del 4 novembre 2022, appunto di domani, sulla tax credit, servizi digitali e bonus pubblicità. Infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dai contributi a fondo perduto aggiuntivi per la ristorazione, pagamento con autodichiarazione, è di Rosi Delia sui contributi a fondo perduto aggiuntivi per la ristorazione, per il pagamento non serve una nuova domanda ma bisogna presentare un'autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato de minimis entro la scadenza del 21 novembre si parte con l'invio dal 7 di novembre, le istruzioni sono nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Vediamo che per quanto riguarda i contributi a fondo perduto aggiuntivi per ristoranti, bar e catering per ricevere il pagamento dall'Agenzia delle Entrate non serve una domanda ma è necessario presentare entro la scadenza del 21 novembre 2022 un'autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato de Minimis ricevuti. La novità riguarda coloro che hanno già beneficiato degli aiuti previsti per il settore del wedding, della ristorazione e dell'intrattenimento previsto dal Decreto Sostegni BIS. Seguendo le istruzioni contenute nel provvedimento numero 406608 del 2 novembre 2022 è possibile presentare la dichiarazione tramite la procedura attiva sul portale fatture e corrispettivi a partire dal 7 novembre 2022. I dettagli sono all'interno dell'articolo ed è possibile scaricare l'apposito documento dal box che è inserito. All'interno del testo, proseguiamo con il bonus: Reti Imprese agricole online. Credito d'imposta riconosciuto in misura piena per quanto riguarda il bonus: reti di imprese agricole online. Il credito di imposta è riconosciuto in misura piena. Per chi ha presentato la domanda lo stabilisce il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2022 per fruire in compensazione dell'agevolazione per l'e-commerce si attende il codice tributo da inserire nel modello F24. Cambiamo argomento professionisti dell'APA a tempo determinato possibilità di scelta tra Cassa Privata e IMSS l'articolo è di Francesco Rodorigo i professionisti assunti a tempo determinato nella pubblica amministrazione per l'attuazione del PNRR potranno scegliere se restare iscritti alla cassa privata di appartenenza oppure passare alla gestione IMS per la durata del contratto. La scelta deve avvenire entro 30 giorni dall'assunzione le disposizioni sono contenute nel decreto del Ministero del Lavoro pubblicato in Gazzetta Ufficiale il numero 256 del 2 novembre 2022. Proseguiamo con il mutuo aumento degli interessi. È possibile la sospensione delle rate? Fa il punto Anna Maria D'Andrea. L'aumento degli interessi sul mutuo mette in difficoltà molte famiglie che a specifiche condizioni potranno richiedere l'accesso al fondo Gasparrini per la sospensione delle rate. I casi in cui è possibile sono riportati all'interno dell'articolo e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale è in realtà un aggiornamento riguarda il webinar di domani 4 novembre 2022 sul tema del tax credit servizi digitali e bonus pubblicità. Le due agevolazioni saranno al centro del webinar organizzato da Informazione Fiscale. L'appuntamento è alle ore 15, tra i temi i soggetti beneficiari ed esclusi, il quadro normativo di riferimento, le spese ammissibili e le modalità di fruizione del credito d'imposta. Per i dettagli su questo tema vi invitiamo ad iscrivervi al webinar di domani che inizierà alle ore 15 e terminerà alle ore 16. Proseguiamo con l'ultima parte della rassegna stampa, quella che è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre in tema di previdenza. Pensioni a novembre scatta l'aumento del 2,2%, ecco perché cosa c'entra l'inflazione. Per quanto riguarda invece il welfare e famiglie, l'ISEE cambierà così, la casa conterà meno e l'assegno unico per figli potrà aumentare nell'articolo di Alessia Consonato. E ancora i numeri del giorno 4% riguarda il conto deposito guadagnare fino al 4% in banca con offerte regole e eh, trappole nell'articolo di Alessandra Puato. E poi 0 riguarda il PIL italiano per MUDIS crescita 0 nel 2023 rispetto al 2,7 del 2022. Questo è appunto l'articolo che vi segnaliamo a cura della redazione